navigare nello spazio 3D, come ci si muove all'interno dello spazio tridimensionale di Blender. Beh, eh, prima di parlare degli aspetti che riguardano la visualizzazione eh, dello spazio tridimensionale, è opportuno fare una piccola parentesi e vedere quello che è il pannello delle proprietà, eh, de, diciamo il nostro, eh, la nostra camera di controllo del programma, ovvero nelle preferenze. Andiamo sotto il menu File, User Preferences, Preferenze utente e qui eh, avremo eh, una serie di eh, quadri, una serie di pannelli dove è possibile eh, impostare tutte quelle che sono le eh, modalità preferibili dall'utente è possibile sostanzialmente personalizzare il programma da qui come vediamo c'è un pannello per esempio dedicato ai colori del, del programma e quindi possiamo cambiare il colore dello sfondo, il colore degli oggetti selezionati e così via c'è una eh, sezione dedicata ai plugin, alle estensioni ce ne sono molte, molte predisposte, vanno semplicemente attivate altre sono scaricabili dalla rete, tutto chiaramente open source e ci sono altre, altri, altre sezioni dedicate appunto a, per esempio l'utilizzo di una scheda grafica dedicata e quello che ci interessa non entreremo chiaramente nel merito di questi dettagli che grossomodo sono, sono già eh, buoni quelli che sono predisposti di default ma quello che ci interessa invece modificare perché eh, ci renderà più, più comodo e più agevole l'utilizzo del, del programma sono pochi, eh, pochi comandi, poche opzioni in particolare nella sezione interfaccia interface eh, sarebbe opportuno, io uso comodamente il programma tenendo attivi, eh, le opzioni Zoom to Mouse Position, Rotate Around Selection e Auto Perspective. Sono eh, modalità che eh, rendono più eh, comodo l'utilizzo dello zoom sostanzialmente e eh, dell'orbit e del cambio delle viste, dalle viste ortogonali alle viste prospettiche e altra cosa che è bene eh, attivare o verificare è nella sezione input e qui eh, un, uno strumento di grande comodità è, è questo continuous grab che è un sistema che permette di non interrompere un'azione eh, fatta gestualmente quindi muovendo il mouse e non dando un, un input numerico e appunto senza essere interrotta dai limiti del monitor in alcuni casi nel caso per esempio delle, mh, dei, dei computer portatili che non hanno un tastellino numerico dedicato può essere anzi è abbastanza eh, indispensabile attivare anche questa opzione emulate numpad eh, visto che al tastellino numerico sono, eh, sono <coughs> sono collegate importanti funzioni legate alla visualizzazione quindi chi non avesse il tastierino numerico eh, è opportuno che attivi appunto questa opzione nel caso poi in cui non si avesse il mouse a tre pulsanti sono i vecchi mouse del Mac per esempio è possibile farlo, è possibile simularlo attraverso quest'altra opzione Emulet 3 Button Mouse Bene, fatte queste modifiche, mh, possiamo chiudere e, eh, e andare al programma. Come abbiamo visto non è stato necessario dare un ok, eh, questo perché il programma appunto non funziona attraverso una accettazione dei valori impostati, ma quando si cambia un valore, quello vi subito, viene subito appunto, messo in atto, viene reso subito attivo. L'unica cosa che va detta è che queste modifiche eh, sono eh, modifiche che ogni volta che si riapre il programma vanno rifatte a meno che non si voglia, ed è forse opportuno farlo, salvarle come preferenza utente in quel caso quando si fa eh, questa, questa modifica, quindi si va sotto User Preferences fatte le opportune appunto, modifiche, quelle che abbiamo appena fatto e si può cliccare su Save User Settings in questo modo appunto questi settaggi verranno salvati è una cosa che eh, bisogna fare con attenzione ovvero eh, insieme ai settaggi delle preferenze utente verrà salvato anche la scena così com'è gli oggetti presenti nella scena eh, quali sono le finestre presenti nel layout quindi sostanzialmente si fa una sorta di snapshot di fotografia di quello che è eh, il modo in cui è impostato in questo momento il programma e quello sarà il modo attraverso cui poi verrà riaperto ad una nuova appunto, apertura del, del software eh, niente paura nel senso che in ogni momento è possibile andare sotto file cliccare su load factory settings e quindi reimpostare quelli che sono i settaggi di di fabbrica come, come si suol dire cioè i settaggi di default e quindi eh, se abbiamo combinato un, un casino possiamo tranquillamente ripristinare lo stato iniziale senza preoccuparci troppo bene fatta questa premessa necessaria fatte soprattutto le modifiche che ci servono appunto per proseguire il nostro lavoro parliamo di visualizzazione navigazione come navighiamo in questo spazio beh tutto sostanzialmente viene passa attraverso il tasto centrale del mouse la rotella la rotella che chiaramente se è fatta scorrere avanti e indietro sarà uno zoom ci avviciniamo, ci allontaniamo se tenuta premuta quindi tenendo premuto, tenendo premuto il pulsante centrale del mouse creerà, cioè produrrà un effetto di orbitazione quindi gireremo attorno al nostro oggetto sostanzialmente mentre tenendo premuto il tasto centrale del mouse insieme al tasto shift faremo quello che in gergo viene chiamato pan, panoramica, ovvero ci sposteremo parallelamente rispetto al quadro ok bene, queste sono diciamo le eh, principali operazioni di, di eh, movimento attorno appunto del nostro spazio, del nostro spazio tridimensionale è chiaro che per gli architetti, i progettisti è fondamentale utilizzare anche delle viste non prospettiche, delle viste eh, parallele, eh, proiezioni ortogonali principalmente, e questo viene fatto o attraverso un menu, che è quello che sta nella barra della, del, no, del, no, della nostra eh, finestra 3D View, quindi sotto View avremo le viste eh, canoniche, destra, sinistra, davanti, dietro, sopra, sotto. Eh, oppure, più eh, agevolmente, lo si può fare attraverso l'uso del tastierino numerico che abbiamo visto e che sarà eh, simulato nei, eh, per quanto riguarda i portatili che non, hanno, non avendo il tastierino numerico hanno attivato l'opzione Emirate Numpad e quindi come funziona? tasto 1, vista frontale, ortogonale vediamo su in alto, abbiamo una scritta che ci ricorda qual è la qual è la condizione visuale che stiamo, che stiamo utilizzando tasto 3 vista destra ortogonale proiezione ortogonale destra tasto 7 top pianta quindi abbiamo attraverso questi tre numeri dispari 1 3 e 7 abbiamo la visualizzazione eh, le visualizzazioni principali le stesse visualizzazioni possono essere invertite quindi anziché front andremo in bot in back eh, utilizzando il tasto CTRL insieme al tasto 1 CTRL 3 ci permetterà una vista da sinistra CTRL 7 una vista dal di sotto bottom. Okay. in qualsiasi momento ripremendo il tasto eh, centrale del mouse possiamo riposizionarci in una vista che come vediamo è prospettica questo è esattamente l'effetto che produce l'auto perspective l'opzione auto perspective che abbiamo attivato poco fa Col tasto 5 possiamo comunque passare da una vista prospettica a una vista parallela e quindi a una vista assonometrica e di nuovo col tasto 5 ripristinare la vista prospettica quindi 1, 3, 7, 5 sostanzialmente sono i numeri dispari perché i numeri pari sono invece eh, destinati a eh, fare dei piccoli scostamenti, quindi ruotare verso sinistra o verso destra utilizzando il 4 e il 6, verso sopra e verso sotto utilizzando l'8 e il 2, chi ha il tassino numerico eh, riconoscerà appunto, una posizione sostanzialmente a croce eh, di, dei numeri dispari rispetto dei numeri pari appunto, rispetto alla, al tasterino che eh, renderà più chiaro, appunto più automatico il nel movimento eh, quindi se vogliamo per esempio eh, ruotare in, in, eh, in pressione ortogonale il prospetto del nostro oggetto girarci attorno possiamo utilizzare il tasto 6 e quindi fare una sorta di punto panoramica tutto attorno all'oggetto oltre a questi tasti quindi abbiamo visto l'1, 2, il 3, il 4, il 5, 6, il 7 e l'8 il eh, tasto 0 ci permette di visualizzare quello che sta inquadrando la camera. Non l'abbiamo detto, ma quando comincia una nuova scena, l'impostazione di default prevede nel nostro spazio di lavoro, chiaramente uno spazio cartesiano che è segnato come vediamo da una griglia, con un asse rosso e un asse verde che indicano le due posizioni, le due direzioni X e Y e una direzione blu che è quella delle z oltre appunto al nostro eh, quadro abbiamo eh, un oggetto che è questo cubo e poi abbiamo una camera che è questo, questa piramide che sostanzialmente appunto riproduce quella che può essere quella che è la, la direzione dei raggi visuali e un elemento eh, luminoso, una sorgente luminosa in questo caso appunto una sorgente omni eh, molto debole ma diciamo che questo è il minimo necessario per far partire un rendering per questo eh, questo diciamo è il modo attraverso cui il programma parte perché se non abbiamo questi tre elementi c'è cioè un oggetto che guarda un oggetto da riprendere e un oggetto che produce un po' di luce eh, chiaramente non possiamo fare alcun rendering beh dicevamo appunto il tasto 0 è quello che ci mette nella posizione della camera è possibile, a questo punto, dopo aver eh, parlato di eh, layout, sappiamo come creare diverse finestre, è possibile quindi avere delle visualizzazioni, cancelliamo le, eh, i pannelli che non ci interessano, il, il tool shelf in questo caso non ci serve. È possibile quindi avere delle visualizzazioni che ci raccontano quindi l'oggetto in, eh, in più viste, quindi per esempio una vista una vista dall'alto, una vista frontale e una vista che è quella della camera che poi sarà ovviamente il rendering prodotto la modifica della camera e quindi della posizione della nostra inquadratura può essere fatta in diversi modi la camera è comunque un oggetto presente nella scena e può essere eh, spostato, mosso, ruotato e chiaramente eh, queste operazioni sono operazioni che eh, sono collegate alla trasformazione di oggetti quindi ne parleremo nel momento in cui parleremo appunto della, eh, di questo argomento è possibile comunque in ogni caso eh, anche visualizzare quelli che sono gli altri comandi che permettono di modificare l'inquadratura sempre sotto il menu visualizza in particolare per esempio è possibile attivare una fly navigation ovvero un sistema che ecco, conviene farlo da questa parte eh, visualizza navigation fly che permette di eh, muovendo il mouse senza, senza premere nulla e la rotella andando avanti e indietro sostanzialmente di spostare l'oggetto un po' come se avessimo un joystick in funzione della distanza dal mirino eh, aumenteremo o ridurremo quella che è la velocità del, del nostro spostamento ecco, questa è una opzione che si può eh, cominciare a utilizzare anche se poi vedremo come è possibile gestire la camera in maniera molto più, più completa e molto più precisa Ecco, l'ultima cosa che possiamo dire per chiudere il discorso sulla visualizzazione è eh, la modalità di visualizzazione, eh, quale modalità di visualizzazione utilizziamo. In questo momento stiamo vedendo un oggetto che è un oggetto opaco, viene definita solid la modalità attraverso cui stiamo lavorando, quindi vediamo sostanzialmente il colore dell'oggetto, non ne vediamo le texture, anche se in questo caso non ce ne applicate, ma se ce ne fossero non le vedremmo. Eh, e come facciamo a modificare la visualizzazione, per esempio per vedere l'oggetto in wireframe l'opzione eh, si trova tra queste, eh, in questo menu, quindi questo pulsante è eh, il caso quindi eh, dell'opzione dell wireframe Passare dalla visualizzazione solida, alla visualizzazione wireframe, è una, eh, un passaggio che può essere fatto più velocemente utilizzando il tasto Z. Come vediamo, in funzione di, quale, di qual è la finestra su cui si trova il nostro cursore, automaticamente è lì che avverrà la trasformazione, la, la, il cambio di visualizzazione. Le altre modalità di visualizzazione non, non, ci, non ci interessano per adesso sono interessanti soprattutto nel momento in cui si parla di rendering quindi abbiamo la possibilità di visualizzare testurizzato o renderizzato addirittura l'oggetto appunto in tempo reale direttamente appunto nello spazio 3D beh, detto questo eh, anche questo argomento sostanzialmente può essere eh, chiuso